Alessandro, volevi aggiungere qualcosa prima di chiudere la live? Dai, allora ci trovate sul nostro canale YouTube, sul nostro gruppo Telegram, detto anche il disagio. Io intanto utilizzo questa emote che abbiamo trovato nell'episodio nell precedente per meditare assieme al mio amico Dragomir e venire richiamato in quel luogo che vi ho mostrato poc'anzi. Eccoci qua, all'arcivetta dell'arcidrago. Vai con la battuta. Ah. In realtà io penso che morirò adesso perché questi stronzi col pugnaletto... Sono... Ehi, aspetta, sono i 34 e sarebbero 10 minuti prima del solito. Ecco qua. <ride> parliamo dell'anello del fulmine che ho appena trovato. Ah, dai, parliamo dell'anello del fulmine. Ok. Uh, bella idea, Alessandro. Non ti facevo così sveglio. Vediamo. <ride> uh... <ride> L'antica favola di Londor sostiene che tali anelli e nei più desolati, che tra... l'avevamo già letto. Ed entriamo nel vivo della puntata perché già queste statue ci dicono molto. Già da e cosa ci dicono? Ci dicono che le guardiamo dopo perché c'è una viverna eh, molto incazzata. Così, ma è un boss? O è un mini boss? Certo. un viverna. O è un fruttivendolo? Oh madonna. Perché sono così fragili? Ecco, ecco qua, perfetto. <ride> ecco qua, morto. Grazie a Master Giullare che ha donato 3 euro. Davvero? E perché non l'ho visto? Perché stavi sentenziando. Ah, oh, scusami. Grazie Master. Grazie. Grazie. Se non ci fossi tu, non potremmo mangiare. Io salgo le scale qua perché non ho nessuna intenzione di affrontare coloro che potrebbero ammazzarmi prima di fare questo saltino. E poi oh no, il saltino saltino eh, l'attacco la... in caduta che ci permette di sconfiggere la viverna occhio all'attacco in caduta eh occhio pronti pronti a clippare eccolo qua l'attacco in caduta basta adesso faccio il, lo streamer di Call of Duty Dai, facciamo la ola, ragazzi. Oh là. Pronti? Andata. Ah. Wow. E quindi si fa così la viverna. Uh -uh. Uccidiamo questa tizia che evoca i guardiani del drago per combatterci. Mm. Mm. Mm. Guardate che questo è interessante, eh? spadone di un ordine di soldati che venera il sangue di drago. Questa spada, la cui lama è ricoperta di incisioni che rappresentano il sangue di drago, infligge danni magici e da fulmine. Questo è un ordine di guerrieri che deriva da Dark Souls 2 e viene evocato qua, esattamente come siamo stati evocati noi dopo aver ucciso il drago. Coincidenza? Sì. Vi presento la prossima arma del nostro personaggio. Sarebbe stato benissimo, vi presento sto cazzo Questa è una statua che, uh, di cui parlavamo prima E già da qua si possono capire molte cose Tipo che moriremo presto Question time uh -huh. apparivano? I calzari di questa statua Nella mitica partita delle finals dei Bulls Con Scottie Pippen e Michael Jordan a Ray Vendrick Quando si trova vuoto Oppure Um, perché questo è già mezzo morto e questa è la terza opzione uh, le visti in Dark Souls 1 l'unica cosa visibile è della statua spezzata uh, che uh, faceva partire la covenant del sole il vero Avel um, ovviamente non si sa se è lui se è sopravvissuto ma io penso che non sia sopravvissuto fino a qua è ucciso tu non so bene come gestirlo qua, perché i backstab sono assolutamente efficaci, ma penso che esatto, sia molto più efficace stordirlo così, eh, o, evitando però di morirci. e Poi adesso magari lo uccidiamo, ecco qua. Ok, allora qua ci becchiamo una lastra di titanite, perfetto. Sì, ola, l'ideale. Un dente di drago e lo scudo di Avel. Oh! <gasps> Un'arma nata dal dente indistruttibile di un drago eterno, lasciata in eredità dallo stesso Havel, insieme al suo scudo di roccia, in eredità a chi? A questo personaggio qua. Comunque, una volta su Uovo si trovavano persone con cui potevi chiacchierare, eh, conoscere nuove persone, fare amicizia, adesso travi solo una manica di stronzi. Guarda veramente ecco. aspetta, aspetta che scappo perché io non ho nessuna intenzione di combattere contro questi due eh. Ci ritroviamo di fronte a un drago grande quanto una montagna Probabilmente questa era la vera stazza dei draghi e Wow E davanti a questo drago noi di nuovo utilizziamo una di bottiglia tempo. di levissima No <ride> E ci dona la pietra del torso di drago scintillante la seconda pietra, infusa con il potere dei draghi eterni, offerta a un immenso drago, mostra i primi segni di una luce nascente, quindi avevano qualcosa che funzionava, questi della seta del drago, conferisce il torso di un drago per mettere in ruggito e proiettare il miraggio di un arcidrago, usata in riti segreti dagli adoratori dei draghi. Chi abbiamo incontrato come evocazione possibile prima di Oseiros, colui che venerava i draghi? Il Crest Fallen, bravissimi, tenetelo a mente. Siete pronti per il boss? No. Neanch'io, ho molta paura. Tiriamo la leva della campana. Sì. E guardiamo il filmatino. Oh, guardiamo il filmatino. Bomba usa due armi per ucciderlo, cioè... Sì, un cotone fioc e un rotolo di carta igienica. Che Cosa è a di qualità epica il rotolo di carta igienica visto Certo, è, è viola No, è leggendario, è arancione <ride> Guarda che roba mm -hmm. Mamma, mi hanno usato un drone per fare questa inquadratura Il famoso Kaigo. <ride> Bene Guarda che nebbia ma che roba, si perdono anche gli umarelle in mezzo. Beh, cos'è? Trema tutto. Oh no, abbiamo perso la troupe. Basta disintegrato. Soprattutto avere due spade più dieci arrivati qua è fattibile, però è impegnativo. Scusami, perché piove? C'è lo Città del Messico, guarda che roba! Esatto. Allora... E allora? Mm, è un aereo! È, è un missile! È non un rischi. pollo! È troppo presto! Re delle no. tempeste, cosa dovrebbe dirvi? Ah, guarda, <ride> intanto dovrebbe dirvi che <ride> è debole al fulmine, essendo un drago. E eh, io devo... sono debole alle lance, essendo un essere. Ma, un... ma scusami, ma il Re delle tempeste è il drago o è quella cosa che c'è sopra con la lancia? Il drago ovviamente ah e quella sopra perché è una comparsa è una viverna oh mamma mia sei come Hermione e non è un drago è una viverna oh là questo mi serviva perfetto bene bello bellissimo oh. e adesso torna a splendere il sole e adesso ti piacerebbe che fosse finita qua? Eh no, ci sarà quello lì che c'era sopra, no? Che io ho detto, ma sarà la comparsa? E tu, antisgambo, ho detto, sì, se vuoi chiamarlo così. Quindi abbiamo già capito che era un signor cazzuto. Esatto. E uccide il drago, tira il colpo di grazia. Esattamente, come faceva Holstein nei confronti di Smaug, in Souls 1. eh, certo. Ma che roba, mamma no, mia. citazione di altissima qualità nei file, neppure Kelso. Sì, con la mano tremolante perché non vuole ucciderlo, è eh, un suo compagno alla fine. Eh sì, eh, dimostra dei sentimenti. Uh, Vabbè, quindi riesci a dargli un danno prima che tu ti disintegri? Oh, uno là. sì. Uno. Ma non so se ti Oh, sei quasi al 50%. 50%. Wow, 50%! wow, fico. Bomba, secondo me non è che non sai scrivere, è che hai troppa fretta di scrivere come se noi fossimo tutti là ad aspettare che ci scrivi qualcosa. E invece abbiamo pazienza, cioè preferisco leggere una bella frase scritta bene piuttosto che un rebus. Eh sì, nei file siamo così noi. Eh sì, eh sì. Quando le aspettative sono alte Marco è sempre all'altezza... Sapete che cos'è? È che comincia a essere tardino. <ride> ah, quindi, avete capito, quindi fa il brocco in prima serata. Poi quando comincia a essere l'ora della nanna, pim pum, diventa happy hob. Un tempo ero un esperto a Draghi, prima di sacrificare tutto per allearsi con gli antichi draghi. Non ti dirò ancora chi è Alessandro, anche se ormai hai già tutti gli indizi. Sì, ma guarda la mia faccia. Ti sembra la faccia di uno a cui interessa? Pensavo alla faccia di uno che ha tutti gli indizi, ma proprio a te non interessa. Fantastico. <ride> oh, proprio. Il set della Mazza Draghi, leggiamolo subito: è oh. il modorato a forma di testa di leone, appartenuto a Onstein, la Mazza Draghi dell'era degli Dai, permeato il potere del fulmine. Si dice che in un mondo senza draghi, il guardiano della cattedrale in rovina fuggì da queste terre in cerca del suo re senza nome. Aspetta, aspetta. Aspetta, secondo me qui c'è della lore nascosta. Guarda che collo lungo che ha quell'elmo. C'è della lore, eh? Cioè, sta là, è tutto connesso, ragazzi. Non voglio neanche guardare la chat. <ride> è tutto... È il mondo connesso, hai capito? Scusa, è che tra l'altro, in questo caso... Connesso magari per lui, dice ah, ah, no ah, ah, ah. ecco la tempesta di fulmini miracolo del re senza nome, alleato degli antichi draghi. Alessandro, fai 2 più 7000 <ride> su radice quadrata di sto cazzo. Il re e dio della guerra smise di cacciare. È successo? <ride> okay, no, eh. Era un re-enacting di un certo video. Scusa di, di cacciare draghi e ne domò uno, portandolo con sé ogni battaglia. Questo miracolo narra del loro profondo legame. Oh, rieccoti qui, speravo di rivederti. Il maledetto Hawkwood, l'umiliato, il Crestfallen, mi ha lasciato questo. È cambiato molto da quando se n'è andato. Serio in volto, mi ha chiesto di fartene dono. Erba lama di Hawkwood Raggiungi il mausoleo di Farron Solo uno può seguire il sentiero degli antichi draghi Qua davanti abbiamo il signor Hawkwood Che vorrebbe scambiare due parole con noi Ma noi come prima cosa ci baffiamo Sì E poi gli andiamo incontro Però non dovresti però... nascondere oh, oh. Ho deciso di non rifugire più il mio destino Odiami pure, farò ciò che mi rende un drago cioè rubarmi, a parte che ovviamente lui, lui vuole rubarmi I pezzi del drago che con tanta con ta... Abbiamo rubato All'arcivetta e gay Sei un drago, più di quanto lo sei sì. io E ci ridà i nostri oggetti Muore definitivamente Bravo Arrivederci, arrivederci Arrivederci, arrivederci. arrivederci. Finito così ok. Vedi e è finita così anche la live accidenti è proprio puntualissimi buonanotte grazie potrei citare il principe cerca moglie di Eddie Murphy e dire buonanotte stronzi anche a voi New York ti amo esatto fallo <ride>